e adesso vorrei chiamare qui sul palco i due co-founder del freelance camp abbiamo con noi Gianluca Diegoli e Miriam Bertoli ciao ciao ciao, ciao, ciao. a tutti mi hanno detto Miriam. che dovevo togliere le ciao, cuffie ragazzi. ma io sono, sono molto sono molto orgoglioso delle mie cuffie da, da youtuber e quindi ah, le anni 90 e tengo. <ride> sì, esatto, sono un po' fa DJ, insomma, queste, queste robe. Questa c'ho anche la cameretta di fianco, oggi. <ride> <Colettino>. Mi hanno <ride> mi, ha, mi hanno messo le Eh, qua le, le case si stanno ripopolando e questo non mi piace, però vabbè, devo devo resistere. <ride> Stavo così bene da solo. <ride> <ride> bene, bene bene come vedi Miriam non dovevi venire perché non sono riuscita a stare a Roma e invece <ride> dire. E invece Roma è venuta da noi da noi tutti <ride> che, tempi, che tempi pazzi ragazzi che tempi pazzi ma noi freelance eh, siamo sì. resilienti quindi troviamo sempre una quadra no? facciamo cioè, pivot io, <ride> esatto <ride> facciamo pivot di qua pivot. di là di qua di là di qua di là esatto esatto ne ricordo che neanche quando ballavo il tango facevo tanti pivot come quest'anno <ride> uh, a voglia bene bene ora arriva super super e eh, adesso abbiamo stiamo aspettando siamo qui e insomma innanzitutto io sono molto felice di avere Qui con me le due persone che insieme a me nel 2012 hanno avuto quest'idea che ha generato così tanto. Oggi ve lo racconto, se prima non, non c'eravate ad ascoltare, è uscita fuori una frase bellissima eh, durante il talk delle quattro designer in gioco, magazzino delle esperienze. Ecco, io penso che eh, la... questo progetto sia veramente diventato un bel magazzino delle esperienze a cui tutti possiamo aggiungere materiali e in cui possiamo cercare, sfrugugliare, proprio come si fa in un grande magazzino, alla ricerca della, di quello che va bene a te. Consapevoli che non è che ti vadano bene tutti i prodotti che ci sono sugli scaffali, ma insomma, che c'è sicuramente qualcosa che può fare a caso tuo. Bello. infatti È un, un, un po' il contrario, è il contrario della tragedia dei commons. Qua nessuno... Cioè, tutti, tutti aggiungono cose al magazzino e ne ritirano di meno di quelle che mettono, quindi un esperimento di community più unico che raro, secondo me, di questi tempi poi. Di questi tempi. Eh, non come quando noi eravamo su internet nel no. 1900. No, ci si conosceva tutti, ah, che ah, Allora sì. <ride> Eh, quello era un bel momento. Eh, si no, stava anzi, meglio quando si stava peggio. Anzi, no. era a me bella. Piaceva molto. Eh, ovviamente ho adorato i primi freelance camp, però è vero quello che ci siamo sempre detti: ogni edizione è bella a modo suo. E, sì. E ti viene proprio da dire questa edizione è la più bella di sempre, o la più strana di sempre, o la più particolare di sempre. Quando siamo riusciti a rivederci dal vivo all'inizio di settembre a Marina Romea, davvero c'era proprio il bisogno di ricondividere anche degli spazi insieme. E sapevamo che era un po' un rischio, abbiamo rimandato, l'abbiamo mandata avanti questa edizione romana e mi una settimana in meno sarebbe bastato per poterci vedere, questo un po' mi, mi dispiace. Eh, però devo dire che sono anche contenta di aver fatto questa esperienza di evento ubiquo in cui siamo qui in uno spazio pubblico e di là eh, negli spazi privati a parlare, a commentare e a incontrarci. E quindi alla fine ogni volta impariamo delle cose. No, è vero, penso, è vero. Questa è che... la parte bella, no? l'evoluzione. Ok, che è un po' un messaggio giusto anche per tutti i freelance, ma non solo i freelance, quindi quello di vedere cosa c'è lì fuori, prendersi il meglio, pensare che alcune cose sono appunto come dicono gli autori di Design Your Life alcune cose sono come la forza di gravità quindi c'è, ne tieni conto eh, <ride> eh, non è che buono, puoi dire che basta con questa mi forza, mi... forza di gravità e che peso, e non riesco a saltare eh, no, c'è e quindi fai dell'altro infatti io ho sempre rinunciato a saltare bello. anche quando giocavo a pallacanestro, perché non, era inutile andare contro la forza di gravità e eh, quindi <ride> io non mi pronuncio però ecco <ride> Eh beh, beh, insomma, dai. Bello. E poi penso che l'altra cosa interessante sia che adesso devono essere, insomma non è che sia necessariamente una cosa positiva, è un dato di fatto, devono essere un po' più freelance tutti, perché questa flessibilità è diventata di qualsiasi imprenditore, di qualsiasi dipendente, di qualsiasi... Sì, credo beh, che questi uomo mesi uomo la stiano sì. ulteriormente to a dimostrare. Residenza. Sì. No, no, sì, il fatto di guardare Saturno e come si modifica l'ecosistema attorno a te è diventato, sì. secondo me, una skill per chiunque. In questo... sì. Comunque io pensavo la prossima edizione la facciamo con, con i visori 3D, quelli in visore virtuale, eh, così, e poi ci, ci abbracciamo virtualmente, poi ci oh. sono degli angolini... Eh. E se puoi ricreare anche le dune di Marina Romea, perfetto, così <ride> abbraccio, un, un, un, seco, un po' second con life, anche no? un po', po' così, poi evitiamo Sartoni e quindi cuccherà anche virtualmente eh. anche Ah, sì? Oh allora no, allora non più. Beh, è diventata una persona serissima, ah, Ok. molto più di me bene. Va bene. Allora, grazie, Ho grazie. Restate, restate eh? sul palco Gianluca e Miriam perché in, invito abbiamo un ospite, abbiamo un ospite da Atalanta, May Chimp, La regia ora ce la mette: Hi Becky. You're on mute. Eh, Becky Fuller, ehm, Account Manager Marketing Partnership di MailChimp. Ci siamo conosciute un paio d'anni fa via Zoom e poi di persona quando sono stata l'anno scorso ad Atalanta da MailChimp. E è qui perché, come ho detto all'inizio dell'evento questa mattina, MailChimp è top sponsor del Freelance Camp Club, quindi supporta le nostre iniziative per tutto questo anno. Hi Becky, I'm so glad you're here. Thank you for being here and thank you to Mei-Chim for uh, supporting the freelance camp. Um, I'm so glad you are here. And why has Mei-Chim decided to support the freelance camp? Hi Alessandra and everybody else. Um, it's really nice to be able to join you guys today, um, virtually um, and uh, so, Uh the reason that we are uh, love supporting Alessandra and uh the freelance camp um, is because we love supporting the freelance community um as a whole in Italy as much as we can. Um freelancers are a vital part of our whole MailChimp and Co. um partner community. Um and we love to find value and be part of the uh the outreach initiatives that you guys are doing um and to help educate your clients on uh better ways to do marketing um with your clients and to ways to do it smarter um we recognize that our mailchimp partners are uh the experts that are in mailchimp um and you guys are helping us connect with more customers and more people um in lots of different ways around the world um especially abroad uh in italy um and so we love getting to support you every chance that we get to oh uh you recently launched the um mailchimp and co-community um <laughs> and uh, um we have a slack uh, uh, channel uh, we MailChimp partners and uh, some days ago i launched a poll in the channel and about one third of partners say they work as freelancers uh, mm -hmm. so as you told freelancers are important to MailChimp. but you have do we have any specific initiative to support independent workers or content dedicated to freelancers um Freelancers are one of the biggest parts of our whole Mailchimp partner community as a whole. Um, so especially since one of the main missions of Mailchimp is to empower the underdog, um, that also extends to our partner community. So we love to celebrate any chance we get the, the independent entrepreneurial spirit, um, especially of freelancers in our partner program, um, especially because that relates to how uh, our founders actually started Mailchimp. Um, they started their own small agency uh, when they first started out, and uh, they have empathy for a lot of the struggles that uh, everyone faces when they are a freelancer. Um, so when we created this uh, new community for partners that actually, like Alessandra mentioned, it, it launched last week, and Alessandra is a part of that. It's called MailChimp and Co. Um, we wanted to help create a community where you can learn from other partners um, and then help make relationships with other partners that are working in MailChimp, too. So... <clears throat> Yeah, so Becky I read in your LinkedIn profile about your side gig giga as a calligraphist. What yeah. have you learned from this experience? Can you tell us something about it? Sure um, I actually did that as uh, small business of my own right. I offered calligraphy services and chalk lettering um, a couple of years ago it was prior to when I started working at Mailchimp um, but it helps me understand a lot of what our customers that use Mailchimp face especially because um, most of my business I got was uh, in person and friends, but there was a few times that I got some online sales and that was really exciting. Um, and I honestly wish I had used something, um, a tool like MailChimp to be able to reach more customers. Um, it, it taught me the importance of email and social ads and doing things like that to try and find a new audience um, for your products because uh, it didn't grow very fast without it. So. <laughs> Most of my time for that was spent um, helping people that were uh, close to me. So thank you again, Becky, for being here and thank you all MailChimp. And now it's time for me to tell everybody what's new in MailChimp. Thank you. Awesome. Thanks, Alessandra. Hi.